in collaborazione con Amici di Le Fonti TV, ben trovati con il nostro format Oltre la barriera, la nostra sigla annuncia l'appuntamento mensile dedicato al mondo dei certificati in collaborazione con BNP Paribas per andare a guardare da vicino quali sono le proposte relativamente al momento di mercato che ci circonda. Questo è sempre la nostra, questa è sempre la nostra mission, analizzare i mercati e vedere quali forme di investimento possono essere adatte, e quali strumenti possono accompagnare tutti noi e possono arricchire il nostro portafoglio. Naturalmente non sarò io a dirvelo, ma saranno i nostri Ospiti, allora saluto subito Vittorio Bonelli, Distribution Sales BNP Paribas, che ritrovo con molto piacere, Vittorio, grazie per essere con noi per questa puntata Ciao, grazie a voi per avermi invitato. E ciao, buongiorno, ben trovato a Stefano Cezza, Up to Value, che ci aiuterà ancora di più ad entrarci nei mercati. Stefano Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Allora, do una, così, una, una, picc una piccola anticipazione. Siccome faremo il punto sui mercati, so che Stefano Cezza. Andrà un po' controcorrente. Allora prendete carta e penna perché ancora di più in questa puntata potrebbero esserci delle sorprese, ma soprattutto prendete carta e penna per eh, appuntare le novità che riguardano proprio gli strumenti di investimento. Eh, e allora parto proprio da eh, Vittorio. Allora, Vittorio, prima una domanda molto generica che ci porta proprio a considerare il momento di mercato che stiamo vivendo tutti, come eh, leggiamo in sovrimpressione. Insomma, con poche parole abbiamo cercato di riassumere il periodo mercati incerti in balia delle banche centrali. Che rimangono ancora i principali market mover e poi andremo a vedere cosa offrono i certificati. Sei d'accordo? Insomma, gli investitori guardano a questo, guardano alle mosse delle banche centrali, all'inflazione, ovviamente al rialzo dei tassi, al rallentamento economico. Um, certo e, e posizionarsi comunque in, questo, in, questo, in questa situazione, in questo momento storico è abbastanza complicato soprattutto dal punto di vista dell'investitore um, ed è sicuramente anche per questo che noi come emittente cerchiamo di offrire un'ampia gamma di soluzioni che, non si, so, sino, diciamo, che sono, non si soffermino solamente su una determinata struttura o su un determinato tipo di prodotto, uh, così che i vari investitori abbiano comunque un'ampia gamma di strumenti finanziari che possono scegliere per, per comporre i propri portafogli. Uh, infatti oggi non parleremo solamente di certificati, non parleremo solamente appunto di prodotti a capitale parzialmente protetto, uh, ma parleremo anche di obbligazioni, di bond uh, e chiaramente anche di prodotti già un po' più conosciuti al nostro, diciamo, da, al, al vostro pubblico e... A certo, chi, certo, certo, come... certo. Ma infatti, infatti, perché poi il format nasce come... Uh, approfondimento su certificati, però tu hai centrato il punto giusto, il punto effettivo, uh, proprio per in virtù della diversificazione, bisogna guardare cosa il mercato ci dice, quindi di conseguenza quali possono essere le proposte uh, più mirate e più ad hoc no? e quindi ovviamente si spazia e si allarga l'attenzione. Allora Stefano, io ho voluto anticipare un po' qual è la tua view senza dire però qual è la tua view, anche perché non me l'hai voluta raccontare. Uh, prima di iniziare mi hai detto, posso anche andare controcorrente, assolutamente sì. Eh, cosa significa? Domanda molto tranciante, molto ampia, così poi ci dici quello che, che ritieni opportuno. Eh, cioè, Credi che il momento di mercato non sia così complicato? No, allora, il momento di mercato è sicuramente complicato. Ho esagerato, insomma, con questa domanda ampia. No, no, nel senso, diciamo che veniamo da una fase complicata e sicuramente la fase rimarrà complicata, nel senso che non è che adesso... Uh, diventa tutto bello e positivo e quindi tutto facile, quindi sicuramente la cosa rimane complicata. Però diciamo che dal mio punto di vista uh, si, sta si stanno formando delle opportunità che poi appunto valuteremo anche tramite gli strumenti che, di cui avete accennato sia sul mercato azionario sia sul mercato obbligazionario che paradossalmente un anno e mezzo fa, due anni fa non c'erano. Basta vedere le opportunità che ci sono sul mercato obbligazionario dove abbiamo avuto rendimenti negativi per anni e invece adesso abbiamo rendimenti anche con poco, poco rischio, diciamo, attorno al 3,5-4%. Quindi comunque è un mercato che è cambiato, quindi offre delle opportunità. Se vogliamo parlare del mercato obbligazionario, se invece vogliamo parlare del mercato azionario, se ho due minuti ti cito una cosa sì, statistica, certo, che è questa. Certo. Se tu vuoi vedere gli andamenti dei mercati a livello decennale, quindi tenendo conto, non so, 2000, 2010, 2010, 2020, 2020, ma anche andando indietro, si vedrà che nella maggior parte, nell'80% dei casi, i minimi di mercato si formano sempre nei primi due o tre anni della decade. È successo nel 2000, quando fece dei minimi nel 2003, è successo l'ultimo decennio, fece i minimi nel 2011, quindi secondo me questo minimo di questo anno, 2022, o magari ci potrebbe essere una piccola estensione inizio 2023, potrebbe essere un minimo importante del mercato per anni, quindi oh. per questo che dico che potrebbe essere veramente un'opportunità interessante per i mercati anche azionari, in questa fase poi ripeto non sappiamo se, come dico il minimo adesso, è stato quello di ottobre di quest'anno, sarà adesso novembre o dicembre, poi gennaio. Però io sono confidente che da qua, diciamo massimo primo trimestre, dell'anno prossimo i mercati possono fare un bottom importante da cui poi ci possa essere una ripartenza che poi vedremo di che intensità di che velocità sarà certo, ma sono abbastanza certo. confidente su questa cosa e quindi tu dici è importante eh, valutare le nuove proposte che arrivano adesso proprio per farsi trovare pronti no? opportunità che magari altrimenti non sarebbero, non sarebbero nate un po' questo è il senso del sì. discorso no, no, chiarissimo chiarissimo pur riconoscendo quello che è stato ma insomma poi eh, sappiamo molto bene che i, i cicli economici a volte sorprendono appunto come dici tu non si sa con che velocità poi mh, ci sarà il cambiamento però eh, bisogna appunto stare allerta perché potrebbe essere altrimenti se siamo tutti catastrofisti non si colgono le opportunità insomma, ho tradotto ancora di più anche se l'hai detto assolutamente in modo puntuale allora Vittorio ehm, a partire anche da queste considerazioni che faceva eh, Stefano, ehm, qual è un po' il vostro obiettivo del momento a questo punto? Entriamo mh, nel dettaglio anche con qualche esempio pratico. Assolutamente, eh, infatti mh, volevo anche parlare un po' di noi prodotti che abbiamo quotato che abbiamo sul mercato eh, e che sono già acquistabili, i eh, certificati sul Sedex e in questo caso anche due bond eh, appunto già acquistabili sul MOT. Uh, perché abbiamo deciso di uscire con, con una nuova gamma di bond? Prima di tutto per, come abbiamo detto prima, ampliare la nostra offerta e far sì che uh, qualunque investitore con prodotti BNP Paribas può, può uh, soddisfare diversi bisogni del proprio portafoglio uh, Un po' perché adesso è un momento in cui ce lo possiamo permettere di mettere questo tipo di prodotti e anche un po' per un po' un escamotage, diciamo, per, produrre, per, per mettere sul mercato dei prodotti a capitale protetto. Um, I prodotti a capitale protetto, BNP, eh, essendo comunque una banca con un, con un funding che non ci permette di fare prodotti a capitale al 100% protetto, eh, sicuramente eh, il, le obbligazioni sono una, una, un buon metodo per offrire, appunto, un prodotto che eh, offre un rendimento. Eh, e protegge il capitale alla scadenza. Okay. In questo caso siamo, abbiamo deciso di uscire con due. cioè, che dalle due, le, le, le due cose che voglio dire, un investitore chiede: a guadagnare e però è certo. avere sempre una, una buona dose di protezione, ecco. Poi, comunque, in questo momento anche con dei, dei coupon che non, diciamo, non sono da buttare via. Adesso, infatti, volevo condividervi eh, una presentazione di. Eh, di questi prodotti. Sì, eh. sì, sì, quando sei pronto condividi pure così ti seguiamo. Ecco sì. qui. Allora andiamo uh, a vedere, queste sono un po' quelle che noi definiamo le proposte del mese poi ovviamente ce ne sono altre. Prego, prego Vittorio. Assolutamente, uh, in questo caso sono due bond, uh, uno a tre anni ed uno a cinque anni. Uh, con un tasso misto, appunto noi chiamiamo, cioè che parte a tasso fisso, il primo anno paga il 3,5% uh, fisso, uh, mentre dal, dal secondo anno in poi. Uh, in questo caso il secondo e il terzo anno, mentre per quanto riguarda uh, il, uh, il prodotto a 5 anni dal secondo fino al quinto, uh, paga un tasso variabile uh, legato all'Euribor 3 mesi, um, che è però uh, limitato a diciamo, un minimo del 2% e a un massimo del 4%. Quindi, a seconda del, di, dove, di dove sia, l'Euribor comunque garantisce. Un, un minimo del 2% annuale. Ehm, appunto, come detto, sono già eh, disponibili e acquistabili eh, sul MOT eh, con un lotto minimo di 1000 euro eh, e ehm, chiaramente, appunto, a seconda del, del, dei bisogni del, del portafoglio dell'investitore. Ehm, a seconda della, della, della scadenza diciamo che, che può essere più uh, att attrattiva, uh, c'è cioè sia la versione a tre anni che alla versione a cinque anni. Chiaramente la versione a cinque anni, che adesso vi, vi ricondivido uh, velocemente, sì. uh, ha un rendimento leggermente maggiore, uh, eccolo qui. Non so se è riuscita a vedere. Sì, sì, adesso, adesso ah, lo vediamo. Qui. Quindi dicevi: Infatti. questo è a cinque anni, rendimento maggiore. Sì. Ok. Ha un rendimento leggermente maggiore in quanto paga il 4,5% il primo anno e dopodiché per i successivi quattro eh, anni paga sempre un minimo del 2%. Quello non cambia, però può arrivare fino a un massimo del 4,5%. Uh -huh. uh, sicuramente sono appunto delle soluzioni interessanti per, per chi cerca comunque un, uh, un rendimento: non chiaramente da equity, uh, però un rendimento appunto. Uh, fisso e sicuro e chiaramente il, il capitale uh, protetto a scadenza. Questa è una, sicuramente un, un, um, una soluzione interessante, soprattutto in un momento di mercato abbastanza uh, difficile da prevedere, anche se chiaramente Stefano ha le sue idee, che <ride> verrà, eh, chiaramente ci troviamo in un, in un momento di mercato Beh, abbastanza imprevedibile. Ecco, assolutamente Stefano, però esatto, uh, uh, passo da te così commenti anche tu questi prodotti, effettivamente non hai detto che è un mercato non facile da prevedere, eh, diciamo che si possono cogliere delle opportunità che magari se non si guarda bene non si vedono, però insomma il mercato è sicuramente un po' imprevedibile, è eh? giusto? No, beh, quello è sicuramente è imprevedibile, però giustamente come ha detto Vittorio prima, B&P Paribas ha deciso di ampliare la gamma dei suoi prodotti in questa fase, ma perché sono cambiate le condizioni del mercato, cioè un anno fa con i tassi sotto zero non avrebbero mai potuto oh, creare wow. questi tipi di prodotti. no? Quindi chiaramente anche BMP Paribas sta valutando il mercato quindi sta sfruttando l'opportunità che il mercato sta dando con un prodotto, chiaramente come dice Vittorio, con una propensione a rischio bassa, ma che comunque dà un interesse che, ripeto, forse perché siamo adesso, il mondo è cambiato, ma comunque un obbligazionario, uno, uno strumento obbligazionario che comunque garantisce un rendimento attorno al 3, 3,5 4%. È uno strumento, secondo me, ottimo per chi ha quel tipo di esigenza. Certamente sì, peraltro come diceva prima anche Vittorio, anche con una buona dose di protezione, Stefano, no? quindi cioè, insomma essere sicuri esatto. che il rendimento sia importante, ma insomma sempre con un, il nostro capitale che viene quantomeno protetto, insomma ecco, non c'è il rischio totale come poi, investimenti, un po' di rischio c'è sempre, però insomma c'è la garanzia che... che... Che tutto sia come dire ben inquadrato assolutamente certo giusto. e poi anche il fatto che le duration siano abbastanza non troppo lunghe secondo me favoriscono anche il fatto che sia un investimento da tenere in considerazione ottimo Uh, allora Vittorio non so se vuoi dire ancora qualcosa su questi uh, se, se hai lasciato diciamo qualche elemento da parte o se vogliamo passare al prossimo elemento e al prossimo punto della trasmissione che è decisamente molto molto interessante non che questo non lo sia ma insomma la prossima diciamo il, il prossimo punto come l'ho chiamato io apre tante tante uh, riflessioni vogliamo dire ancora um, qualcosa? Sì. no semplicemente che beh, questi prodotti sono abbastanza uh semplici, la, la struttura è ban semplice, ma comunque eh, si può trovare tutte le slide che vi ho appena mostrato, eh, sì. sono disponibili sul nostro sito e c'è anche un numero verde che si può chiamare per qualunque dubbio. Relativamente... E infatti, le fatti vedere anche tu, è investimenti.bmpparibas.it, poi c'è slash prodotti di investimento, ma insomma ci sono tutte le sezioni e poi trovate tutti i contatti anche per rivolgervi a, uh, insomma, a Vittorio e al team che vi sapranno dare informazioni ulteriori. Allora, Vittorio, resto da te, perché poi torno anche da Stefano, perché um, di, di cosa vogliamo parlare oggi? Di un'iniziativa, ovviamente che avete lanciato voi, che, parti, che parte proprio nel mese di ottobre, che proseguirà fino ad aprile 2023 e ha a che fare con, una parola che usiamo tantissimo, a volte viene abusata e non viene spiegata bene, con eh, la sostenibilità, quindi con tutto l'ambito degli investimenti sostenibili. Peraltro, mi rendo conto in un periodo di emergenza, magari sono discorsi che vengono accantonati, ma bisogna sempre parlarne perché poi questi ci aiutano proprio nei momenti di emergenza. Adesso io ho ridotto all'osso questo argomento perché chiaramente bisognerebbe aprire tante parentesi, però il senso è questo. E allora, con questa premessa, do la parola a te, raccontiamola un po' e poi entriamo nel dettaglio. La facciamo vedere ai nostri telespettatori perché è nuovissima, insomma, da ottobre fino ad aprile 2023 assolutamente sì eh, siamo riusciti a, a, a diciamo modificare il fatto il, la semplice emissione di prodotti che investono, che hanno come sottostanti, diciamo, le sottostanti ESG eh, ma in questo caso fatto un, siamo riusciti a creare un prodotto eh, che, eh, grazie anche alla nostra partnership con Reforest Action che eh, concretamente eh, va a impattare in maniera appunto sostenibile l'Italia, in, in questo caso eh, infatti, grazie alla collaborazione di Reforest Action, che è una società che ha piantato eh, dal, 2000, dal 2010, da quando è stata fondata oltre 20 milioni di albe sul territorio italiano siamo riusciti a eh, fare questa iniziativa eh, per cui eh, diciamo in base al nominale che viene acquistato eh, di questi prodotti che adesso magari eh, faccio anche vedere eh, sì. pianterà eh, un albero oppurerà un albero sul territorio italiano per ogni 1000 euro investiti e questo questo andrà da, uh, da ottobre appunto per l'emissione fino ad aprile. Eh. Mm -hmm. Ecco, questa è un'ottima un iniziativa che arriva da Reforest Action, come hai detto tu, che è una società fondata nel 2010, peraltro si parla quindi di riforestazione ed è possibile vedere tutti i progressi che vengono fatti attraverso una piattaforma digitale, quindi anche questo per, per parlare della, uh, come dire, di un'operazione trasparente, no? quindi tutto quello che si fa si può vedere, sì, giusto? Sì. ok. Sì. okay. Uh, questa iniziativa, appunto, come detto, andrà avanti fino al so, solamente per, questi, per questa emissione, poi chiaramente ve ne, ne, ne, ne saranno altre nel futuro, però per quanto riguarda questa missione, uh, fino al 5 aprile su questa gamma. Uh, per ogni appunto si, si andrà a vedere quan, quan, quanto è stato il nominale che è stato acquistato su questi prodotti e per ogni 1000 euro uh, Reforest Action quindi qui entra appunto in gioco la nostra partnership con loro uh, che ormai dura dal 2019 ah, uh, fai, che ti stavo, stavo chiedendo da quanto, quanto sì. c'è questa collaborazione sì, già abbiamo fatto diversi prodotti uh, non siamo mai riusciti a farli appunto così direttamente sul secondario ma uh, già uh, abbiamo piantato diversi altri con, tramite appunto questa partnership eh, per la prima volta però siamo riusciti a, anche, a farlo anche in questo modo cioè eh, permettendo a tutti quanti di acquistare questo tipo di prodotto eh, mettendoli direttamente appunto sul, sul, sul secondario eh, chiaramente questo comunque penso che non basterebbe ad attrarre un investitore a comprare questo tipo di prodotto ma è importante anche andare a vedere la struttura del, dello stesso allora esatto perché tu eh, dici allora gli investitori possono insisto su questo punto perché che è un argomento che, che mi sta molto a cuore come sta molto a cuore a voi ma insomma gli investitori possono contribuire alla, alla riforestazione del territorio italiano abbiamo detto poi dopo eh, insomma, è, è un buon metodo per evitare di leccarci troppo le ferite quando ci sono momenti di emergenza no? ne abbiamo visti sotto altri aspetti in questo, in questo periodo però insomma eh, questo va detto però tu dici eh, però dobbiamo far vedere il prodotto perché questo non basta per magari invogliare a eh, dedicarsi a questo e allora arriviamo proprio a questo punto Um, per quanto riguarda la struttura dei prodotti, qui torniamo ad una struttura un po' più standard, quindi sono dei certificati effettivamente. Sì. Uh, um, sono dei memory cash collect su dei basket, uh, hanno la caratteristica appunto di avere delle barriere che, che arrivano fino al 50%, quindi comunque il capitale... Pur essendo parzialmente protetto eh, ha delle barriere abbastanza profonde eh, e eh, hanno tutti quanti la caratteristica appunto dell'effetto memoria che vuol dire che se un, pie, se un premio trimestrale in questo caso non trimestrali eh, non viene pagato eh, perché il sottostante si trova al di sotto della barriera vi è sempre la possibilità che venga ripagato in seguito quando entrambi tutti i sottostanti trovano al di sopra appunto uh, della barriera. Um, sono tutti dei panieri di azioni uh, che hanno dei premi che variano chiaramente a seconda delle caratteristiche del sottostante. Sì. Uh, ci tenevo a far vedere appunto quali sono sì. i sottostanti. Sì, sì. Um, qui potete vedere l'ISIN uh, tramite il quale potete cercarlo e acquistarlo su, sul Sedex ehm, e dopodiché i vari panieri come potete vedere vi sono panieri più o di azioni più o meno correlate ehm, tante azioni italiane che comunque sappiamo che sono molto attrattive soprattutto in questo momento investire in società che conosciamo bene è importante per gli investitori e poi chiaramente i premi trimestrali variano a seconda della volatilità dei sottostanti e della loro correlazione chiaramente un, un certificato che ha come sottostanti per esempio a2A e Neleni che sono, sono diciamo azioni abbastanza correlate eh, pagherà un premio sicuramente minore rispetto per esempio al, all'ultimo che già sono azioni comunque eh, nell'ambito tech molto volatili eh, quindi a seconda delle delle, eh, delle necessità dell'investitore abbiamo cercato di Creare un'ampia gamma che possa permettere di soddisfare il più alto numero, diciamo, di bisogni possibile. Cioè, beh, uh, poi, soprattutto visto che è legato alla sostenibilità, insomma, ancora di più, no? Immagino che, che l'obiettivo sia stato quello al, avere una platea veramente ampia. Certo, per, per comunque dare la possibilità al maggior numero di persone. Esatto, esatto, avere. esatto, infatti. Eh, vado da Stefano chiediamo cosa ne pensa nel senso che immagino Vai. che eh, o, o stavi scusami Vittorio o stavi no, no, prego, prego. ok allora Stefano appunto eh, nuova iniziativa legata alla sostenibilità alla sostenibilità degli investimenti qual è l'importanza di un'iniziativa di questo tipo e poi appunto qu quanto e come occorre a livello di mentalità unire queste due parole, cioè investimento e sostenibilità no? perché spesso invece le consideriamo due cose separate sì, spesso le consideriamo così però devo dire che anche negli incontri che ho appunto con i miei clienti o con potenziali clienti devo dire che questo tema Sta venendo sempre più, sta emergendo sempre di più. Infatti, ho molti clienti che mi chiedono proprio prodotti o strumenti che, sia, che investano su SG o che comunque non abbiano investimenti su settori che noi riteniamo, che ormai si ritengono chiaramente al contrario dell'SG. Quindi chiaramente la sensibilità dei clienti è notevolmente. Aumentata soprattutto anche secondo me il tema guerra ha fatto ha amplificato molto anche il fatto di uscire da quello che era un uh, degli investimenti che potevano essere comunque essere legati in parte anche al settore armi, piuttosto che al settore, mi viene in mente, so, tabacco, oppure settori che non sono comunque chiaramente etici da un certo punto di vista, alcol, mm -hmm. eccetera. Quindi sicuramente è un tema importante, sentito che secondo me avrà sempre maggiore maggior importanza, tanto è vero che tutti i big player del mercato si sono mossi e stanno comunque portando prodotti e soluzioni tutte dedicate al tema SG e quindi al tema della dell'ambiente, e della, della sostenibilità. Perché c'è sempre un po' la, il preconcetto che siano tutte iniziative che f, costano di più, che possano essere più dispendiose, è così? È cioè un po o, o comunque sono temi che ancora non... non no, secondo, di... me, mm. se, secondo me no, nel senso che comunque ormai anche le stesse, le stesse aziende... All'interno stanno sviluppando questo tipo di sentiment, quindi okay, voglio dire, okay. adesso faccio un esempio, parlava prima del settore auto, degli investimenti, è chiaro che il settore auto se noi andiamo a vedere come si sta evolvendo la parte dedicata all'elettrico, comunque tutto quello che è sostenibile non c'è più, prima c'era solamente Tesla no? che faceva diciamo, sì, da cappello, sì, adesso comunque tutti i big si sono mossi in quel settore, anzi, forse Tesla è quella che è rimasta un po' più ferma rispetto alle evoluzioni che stanno facendo altri tipi di, di competitor, quindi secondo me proprio all'interno delle aziende c'è questo tema che è molto sentito e quindi di conseguenza è anche più facile per le grosse le measure, quindi per chi decide di investire trovare aziende con alfa, quindi con potenziale di crescita in questi settori che invece prima erano effettivamente come tu dici un po' più di nicchia mm. Ecco Vittorio sei d'accordo con questo e poi vabbè ovviamente anche per vedere quanto verrà Presa a cuore questa iniziativa, ci dovremmo, ci dovremmo risentire necessariamente tra un po' perché parte adesso, quindi poi ci sarà tutto il tempo per assimilarla, però potremo fare un bilancio. Ma come, cosa pensi? Anche perché immagino, eh, è una domanda insomma, che ti faccio: tutti i prodotti che proponete, le nuove iniziative, le nuove missioni si basano su, sulle richieste poi magari de, dei vostri clienti o comunque delle persone che ascoltate. No? Quindi suppongo che il sentimento sia un po' questo mm, certo, no, quello chiaro eh, poi noi abbiamo sempre anche cercato in, in tutte le nostre missioni comunque di, di sicuramente eh, dare sicuramente qualche opzione di certificati che investono su Azioni green o, diciamo, sostenibili in generale, forse secondo me quel, il valore aggiunto di questo tipo di iniziativa è che magari investire un certificato su Veolia, per esempio, che comunque veramente è un, è un nome che che è molto attivo appunto nel, nel, nella sostenibilità e nell'energia eh, pulita, eh, non ha un vero impatto. diciamo, In, in questo caso invece l'investitore comprando eh, un, un certificato eh, BMP Paribas con Reforest Action ha un impatto che si può appunto toccare con mano. Eh, infatti, volevo aggiungere anche un'altra cosa. Sì, ehm, sì. Che si può seguire anche l'andamento di quanti appunto alberi vengono piantati eh, magari eh, ricondivido velocemente. Sì, questo scritto. è importante, lo accennavo anche io prima, cioè chi eh, insomma mh, gli investitori oltre a contribuire possono verificare effettivamente quello che succede realmente, quindi anche, Infatti, è anche un modo per direttamente, partecipare no? direttamente. Sì, è, esatto. E anche per capire effettivamente l'impatto che si sta dando quando, quando a volte può sembrare che magari alcuni investimenti ESG sì, non sì. Sì. Sulla carta, sì, sì, poi non ha più impatto. Ecco, eh, come devono fare? Bisogna collegarsi alla pagina web dedicata, giusto? Esatto, eh, www.reforestaction.com, eh, slash n slash isr, insomma, lo vedete qua, eh, un trattino Italia. Chiaramente tutti questi documenti anche sono disponibili sul nostro sito, quindi eh, se avete, è molto facile andare a riprenderli. Eh, comunque, in questo sito che vedete qui, ehm si può appunto seguire l'andamento dell'attività eh, in maniera live, diciamo, per vedere quanto piano piano appunto eh, si sta contribuendo. Certo, beh, guarda, do una, un riferimento, abbiamo detto Reforest Action è stata fondata nel 2010, dalla sua fondazione la società ha piantato e curato oltre 20 milioni di alberi e ha generato un impatto positivo nelle condizioni di vita di più di 150 persone nel mondo, non è, non è solo questione di appunto um, piantare, no? ma poi di migliorare l'ambiente, questo poi il tema e quindi di migliorare anche la qualità della vita delle persone. Insomma, sembra banale, ma, ma non lo è, quindi lo... lo Sottolineato e poi visto che appunto parte adesso questa iniziativa è giusto anche entrare proprio nel dettaglio di quello che è stato fatto fino a questo momento. Ottimo, allora noi siamo arrivati praticamente in chiusura della, della puntata, chiedo a entrambi, a partire ancora da Vittorio e poi anche a Stefano, se volete aggiungere qualcosa o comunque qual è il suggerimento che vi sentite di dare ai nostri telespettatori eh, proprio in, in chiusura. Um, allora, chiaramente in, in mezz'ora è difficile appunto parlare di tutto quanto, praticamente due missioni, quindi quello che posso dire è un'altra volta ricordare che noi siamo sempre disponibili uh, a parlare con voi, a capire qual è il problema e, e a risolvere appunto dubbi, questioni che, che potete avere. Eh, dal numero verde eh, che si trova sul sito giusto? È facilissimo. assolutamente okay. sul sito investimenti eh, Parlerete chiamando parlerete con me o con dei miei colleghi che sicuramente risolveranno i vostri dubbi va bene allora fatelo perché appunto è vero in mezz'ora possiamo solo dare degli input ma lo scopo è questo poi eh, c'è tutto un mondo appunto dietro eh, quello che raccontiamo qui sulle sul, eh, fonti tv nelle nostre trasmissioni Stefano cosa vuoi aggiungere? Ah, vorrei aggiungere un punto che sicuramente, visto che è stata presentata una serie di opportunità anche per quanto riguarda il discorso dei certificati, con diversi settori e diversi anche rendimenti, perché chiaramente come ha detto Vittorio più diciamo, il settore è conservativo, più i rendimenti sono un po' più bassi, più il settore è un po' più aggressivo, più i rendimenti sono più alti, che il risparmiatore che decide di sottoscrivere di valutare questi tipi di strumenti di farlo sempre in base a quella che è la sua propensione a rischio, quindi chiaramente valutare sempre bene quello che lui è disposto a tollerare in base alla sua percezione certo. appunto, del rischio e della sua volatilità assolutamente sì, e allora Vittorio Bonelli vi aspetta con il suo team attraverso il sito investimenti. Paribas.it e Stefano Cezza naturalmente vi aspetta per altri eh, suggerimenti rispetto a questi mercati, insomma a come muoversi eh, con cautela ma con tanta esperienza e anche eh, sapendo cogliere le opportunità. Questo è stato un po' l'inizio della trasmissione. Eh, grazie mille Vittorio Bonelli, Vienpe Paribas e Stefano Cezza Up to Value per averci aiutati anche in questa puntata e al prossimo mese. Grazie mille. Grazie a tutti, buona serata, grazie. Grazie, questo Ciao. è oltre la barriera, il nostro format mensile. Eh, grazie per averci seguiti, eh, ovviamente vi auguro un buon proseguimento di giornata sulle fonti TV. In collaborazione con...